you mm -hmm. Io mi rimangio tutto e me ne vado via, sbattendo poi forte la porta, il mio cappello dove è molto strano, l'avrò lasciato. Che rabbia era nuovo Con quale faccia poi Ti busserei dopo che te detto Che non ti avrei cercato Per niente al mondo Non ho bisogno più in fondo che cosa vuoi che sia uno stupido grigio cappello mi servirebbe da domando se avrò sbagliato tutto, se è stata colpa mia e non è lui quello che voglio o se non è una scusa per rivederti ancora perché ho bisogno